Ciao a tutti. Oggi prepareremo la pasta con sugo di pesce spatola o pesce sciabola in umido. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono pesce, spatola o pesce sciabola, filetti e spine, patate tagliate a fette, spaghetti o linguine, prezzemolo, aglio, olio, pomodorini piccadilli, sale, pepe vino bianco e acqua andiamo via alla ricetta con questa ricetta prepareremo sia il primo che il secondo iniziamo mettendo nel Varoma le eh, patate che abbiamo tagliato a pezzetti e abbiamo condito con sale e pepe nel vassoio del Varoma abbiamo posizionato un foglio di carta da forno bagnato e strizzato e abbiamo posizionato i filetti del pesce che abbiamo condito con sale e pepe e abbiamo messo sopra dei pomodorini. Momentaneamente mettiamo da parte il baroma col pesce e le patate. Che riprenderemo in un secondo momento. Adesso mettiamo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo tritare per 5 secondi. A velocità 7. Mettiamo da parte una parte del trito di aglio e prezzemolo che ci servirà per condire il pesce. Adesso andremo ad aggiungere al trito che è rimasto nel boccale i pomodorini e l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 3 minuti: 120 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 3 minuti, 120 ⁇ antiorario, velocità 1 senza il misurino. Adesso aggiungeremo nel boccale l'acqua. Posizioniamo, aggiungiamo il sale e il pepe. Posizioniamo il cestello con le spine del pesce serviranno per il sughetto. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Riprendiamo il varoma. Riprendiamo il trito di prezzemolo e aglio e andiamo a condire un po' il pesce. Possiamo condire anche le patate, se lo gradite con il trito. Posizioniamo il bassoio del il baroma, chiudiamo con il coperchio del baroma e facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, antiorario, velocità 1. Il pesce è cotto. Anche le patate sono cotte. Teniamolo in caldo da parte. Adesso con l'aiuto della spatola andiamo a rimuovere il cestello, attenzione a non bruciarvi. Mettiamo da parte le spine del pesce. Il succhetto per la pasta è pronto, adesso andremo a cuocere la pasta. Aggiungiamo un po' d'acqua, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo i bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti velocità 1. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 11 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft. La pasta è cotta, andiamo a impiattare, pasta col sugo di pesce spatola o sciabola in umido e pesce spatola o sciabola in umido con patate, grazie e alla prossima ricetta.